Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, proseguiamo nel nostro cammino. Vi prego sempre di darci una mano con le iscrizioni nel nostro canale, sempre che riputiate eh, interessanti i nostri video, video e la nostra piattaforma. 1.300 video ci sono, eh? più ci sono vari livelli. Vabbè, me lasciamo stare quello. Dobbiamo iniziare oggi a guardare il versetto 24 del capitolo 25 e cominciare a vedere come i grandi maestri, in questo caso i Rashi, ha commentato questa pericope genesiaca della nascita di questi due popoli, Yaakov ed Edom. C'è scritto che si compirono per lei, versetto 24, i giorni di partorire. Ed ecco, due gemelli erano nel suo ventre. Se andate a vedere il testo, in, nel testo masoretico, vedrete che, e lascio se ne accorge, ma si vede anche abbastanza, abbastanza, abbastanza chiaramente, la differenza, per esempio, che noi troviamo con Genesi 38-27, dove parla di Teomim e Tomim, no? Allora, due gemelli, Tomim, da qui Tomas, no? Il termine è scritto qui in modo difettivo, nel caso, per esempio, di Tamar, o nel caso dei, dei gemelli del capitolo 38, di Perez, no è scritto in modo pieno, Teumim. Cosa significa? Perché, secondo eh, l'esegesi di questo grande esperto, eh, i Rashi, sapete che eh, da, da, dal commento del Rashi dipende tutta la, la Torah, perché dice che entrambi i figli, per esempio, di Tamar, di Peres di suo fratello erano giusti mentre qui uno era giusto e l'altro empio, ecco ancora una volta sempre questo aspetto negativo, fortemente negativo che connota la descrizione di Esav ed Om. Uscì il primo ed era tutto rossiccio. Ehm, dice Vayazze Arishon ed era Edom, ed era rosso, e tutto come un mantello di pelo, e lo chiamarono Esav, rossiccio, ancora una volta viene scritto, viene commentato da Rashi, rossiccio perché avrebbe versato sangue, Damim, Dam, è la stessa radice, della parola sangue, del termine rosso, del termine Adamà è la stessa radice, adam e è scritto uguale, tutto come un mantello di pelo, era, egli dice il rash era pieno di peli come un indumento di lana e pieno di peli, lo chiamarono Esav, tutti lo chiamarono così perché quando nacque era fatto Esav secondo il Rashi viene dal verbo Asa che vuol dire fare è uno dei verbi che si usa anche dopo l'atto creativo insieme a Yazar, eccetera è sviluppato nei peli come già un adulto versetto 26 subito dopo uscì suo fratello tenendo in mano il calcagno di Esav e lo si chiamò Yaakov Isacco aveva 60 anni quando Ella partorì Rifka. È interessante questo dato perché fa capire quanto tempo si è intercorso dal matrimonio di eh, Isaac con Rifka alla nascita di questi due gemelli e quindi anche il periodo della sterilità, così come abbiamo visto la preghiera di intercessione, proprio la supplica che è più di una preghiera, no? nelle puntate precedenti. Subito dopo uscì il fratello. In, questa, in, questa, in questo mezzo versetto, il Rashi... Dice esattamente così, dice «Io conosco un midrash di Agadà, quindi un racconto del racconto, una, un midrash del racconto che interpreta il testo secondo il senso letterale, cosa che dovremmo, dovrebbe essere di primo livello per partire. Giacobbe aveva il diritto di tenere suo fratello per il calcagno per cercare di trattenerlo. Egli, infatti, era stato concepito per primo ed Esau per secondo». Se infatti noi prendiamo un tubo dall'imboccatura stretta e vi mettiamo dentro due pietre, una dopo l'altra, quello introdotto per prima uscirà, ne uscirà poi per seconda, mentre quella introdotta per secondo uscirà per prima. È così che Esau concepito per secondo, uscì per primo, mentre Giacobbe, concepito per primo, uscì per secondo. Beh, questo chiaramente è un sistema quantomeno, quantomeno, ehm, diciamo così, non posso dire leggendario, ma... Manifesta chiaramente una, una scarsa, una scarsa eh, conoscenza della scienza, della, della scienza medica. Siamo nel, tra il 1100 e il 1200. Ed, egli, ed è per questo che Giacobbe voleva trattenere Gesù per essere lui il primo e venire alla luce come era stato il primo a essere concepito. Fu quindi lui ad aprire il seno materno, passo parallelo di Esodo 13.1. E perciò ricevette il diritto di primo genitore. Cosa significa? il Rashi sta cercando di motivare il diritto di primogenitura che non aveva, di Giacobbe, usando questo artificio parascientifico, poi è rimasto no, eh, un po' anche nella nostra, diciamo, nella nostra cultura che quando nascono due gemelli il primo a uscire è il più giovane, e l'ultimo è il più anziano, quando a livello cronologico sarebbe il contrario, quindi già all'epoca del Rashi c'era questa, questa idea, poi, non è nelle nostre corde, né nelle nostre competenze riuscire a capire se questo dal punto di vista scientifico nel momento del concepimento sia vero oppure no, anche perché esiste una gemmazione di un solo uovo, comunque al di là di questo, eh, per motivare quella che poi succederà, cioè eh, l'expianto, no? cioè il soppiantare Esav nella primogenitura, che tutti conoscevano bene, tutti sapevano che Esav era il primogenito, e suo padre lo amava anche perché era abile uomo di caccia, mentre sua madre era più meditabonda e amava di più il secondo figlio, quello che è uscito per secondo, che dovrebbe essere il primo in teoria. Comunque proprio da qui Rashi cerca, proprio con una, un midrash agadico, che lui dice, va preso alla lettera, la possibilità e quindi il fatto di deresponsabilizzare Jacob per il fatto che abbia con un'azione scaltra, soppiantato dalla prima genitura del fratello tenendo per mano il, il calcagno di Esav calcagno e Yaakov hanno esattamente, hanno esattamente la stessa radice Ekev, Ekov, Yaakov è un segno che Esauno non avrà abbastanza tempo per terminare il suo periodo di dominio prima che Giacobbe sorga a sottrarglielo anche qui possiamo vedere conoscendo la storia a posteriori che tipo di rassi guida l'esegesi del rassi. Lo chiamò Iacov, fu Kadosh Baruchu, Amar, Amarlo, chiamarlo così, che lo chiamò così. Altra interpretazione. Fu suo padre, cioè Isaac, a chiamarlo Iacov, perché egli teneva in mano il calcagno del fratello. Isacco aveva 60 anni quando ella partò lì. Dieci anni passarono da quando Isacco. Sposò Rifka al momento in cui Ella, raggiungendo l'età dei 13 anni, divenne capace di avere figli. Egli attese poi con fiducia per altri dieci anni, come aveva fatto Abramo con Sara. Quando allora Rifka non rimase incinta, egli comprese che Ella era sterile, e pregò per lei. Questo l'abbiamo già visto. Non volle però prendere in moglie nessuna schiava, perché era stato santificato sul Monte Moria, divenendo olocausto senza macchia. Suo padre, non vi ricordate, lo voleva sacrificare. Lui sul Monte Moria aveva accettato di Morire, poi Dio si rivela come il dio della vita, e fermò la mano di Avram, versetto 27. Il versetto 27. I Nearim. I ragazzi crebbero, Crebbero. I ragazzi, crebbero ed Gesù divenne un uomo esperto nella caccia. Uomo della steppa. Jacob invece era un uomo integro, Tamid che dimorava sotto le tende. Sentiamo cosa ci suggerisce, poi commentiamo noi, il commento del Rashi. Finché essi erano piccoli, non li poteva riconoscere dalle loro opere, i ragazzi crebbero, e nessuno poneva molta attenzione al loro carattere. Quando però raggiunsero l'età di 13 anni, quindi quando furono già eh, di fronte alla responsabilità eh, religiosa uomini maggiorenni, uno si diresse verso le yeshivot e l'altro verso le idolatrie. Ancora una volta, la yeshiva ancora non c'era, però tanti midrashim parlano delle yeshivot, se ne parlerà ve lo preannuncio anche per Giuseppe, che frequentò le yeshivot in, in, in Egitto e quindi mantenne integro la sua ebraicità, sempre questi midrash, che non hanno fondamento ovviamente nel testo, sì che si implicita nel testo biblico, genesiaco mentre quell'altro doveva per forza andare a fare idolatria, E eh, va bene, esperto della caccia, un uomo esperto nell'intrappolare e ingannare suo padre con le parole, vedete ancora una volta questa accezione tipicamente negativa, che tutti i commentatori rasci per primo, in ordine di importanza, trova sempre qualcosa per poter ehm, denigrare il nome di Esav, perché? Perché è inutile se... Dalla, dalla, dalla, dalla tradizione di mille anni prima per i Rasci, per duemila anni prima per noi, i Romani, che furono quelli che compirono, eh, almeno fino al secolo scorso, i più grandi crimini verso l'umanità e verso Israele in modo particolare, discendevano dai Dom, quindi dai Va Per forza a livello eziologico, bisogna trovare la protologia paterna, qualcosa di difettivo, di maligno, di diabolico, e di, e, di, e di negativo satanico nei confronti di Israele un uomo esperto di, di, di, di caccia quindi nell'intrappolare il padre con le parole egli gli domandava padre come si deve prelevare la decima del sale della paglia ovviamente questo è un anacronismo perché la legge sulla decima verrà conoscere bene. in tal modo suo padre pensava che gli fosse zelante nell'osservanza dei comandi Qui questa frase è un po' da spiegare. E poi ci fermiamo qui al versetto 27. Dovete sapere che eh, questo accanimento di voler vedere un goi, che se fa qualcosa, qualche mitzvah, se fa una mitzvah o più mitzvot, eh, lo fa non per amore di esceme, ma lo fa per nascondere la propria crudeltà, era un'idea che nasce nei grandi commentatori, nei grandi Hakamim dopo la distruzione di Gerusalemme, dopo la grande rivolta di Bar Kokhba, perché fino al 135, anche tra il 70 e il 135, prima assolutamente sì, Igoim e soprattutto chi discendeva dai nemici storici, quindi i Romani, i Vangeli sono buoni testimoni di questo, anche atti degli Apostoli con Cornelio, se fossero stati timorò, timorati di Dio, avessero seguito i misvot, avessero amato, nel nostro caso, il Signore, sarebbero stati assolutamente ammessi nel popolo dell'Alleanza. C'era anche un cortile particolare per loro per poter offrire sacrifici a Dio di Israele anche se non erano ebrei. Dopo il centra, 135 cambia tutto. Questa frase, in, tuo mo, in tal modo il padre pensava che fosse zelante nell'osservanza dei comandamenti, è... è quasi una, una specie di cornice a un'idea piuttosto consolidata all'epoca che se un goi faceva qualcosa per Hashem, voleva fare la legge lo faceva per impietà per nascondere la propria impietà non per poter partecipare per grazia all'Olam al mondo futuro ecco perché Rashi dice questa cosa un uomo della steppa lo si deve intendere secondo i significati evidenti un uomo senza occupazione fissa che cacciava colar, con l'arco le fiere e gli uccelli Cacciare con l'arco è qualcosa di negativo perché in battaglia chi, usa, chi usava l'arco era un vigliacco perché non voleva fare in corpo a corpo e per cacciare con l'arco vuol dire che gli animali che venivano cacciati non potevano essere scecchettati e quindi si mangiava la carne col sangue e questa è una cosa abominevole anche per i gentili, tra atti degli apostoli capitolo 15 dice la stessa cosa. Quindi proprio deve dare un'icona a Rashi di, di Edom, di Esav, la più negativa possibile. Jacob invece viene chiamato Istamid, l'uomo Tamid, non esperto in tutte le cose del fratello e gli diceva solo quello che aveva nel cuore. Chi non è abile nell'ingannare il prossimo viene, in, viene definito integro Tamid. Conclude, dimorava sotto le tende perché nella tenda di sé nella tenda di Sem e nella tenda di Ever, che sono un po' i, i campioni della, della, della discendenza santa dei figli di Dio. Ci fermiamo qui al versetto 27 e la prossima volta iniziamo con la grande problematica della vendita della, vendita della primogenitura. Ciao alla prossima!